Bentornati su MyFootballJersey. oggi vediamo la maglia anniversario per i 130 anni del Newcastle per la stagione appunto in corso, la 2022-23, nella versione fan, quella un po' più comoda dedicata ai tifosi. La maglia Castor del 130 anniversario del Newcastle United 2022-23 è nera, con strisce grigie tono su tono e stampa all over di piume e stemma del club. La maglietta viene fornita senza il logo dello sponsor FAN88. Il logo Castor e lo stemma Newcastle sono posti al centro, sotto il colletto dell'Apolo, entrambi ricamati in filo d'argento. Il retro della maglia è nero, semplice, e presenta la scritta NUFC in alto e il testo 130 anni in argento sulla parte inferiore. Pantaloncini e calzettoni neri completano il look della nuova divisa del 130 anniversario del Newcastle United 2022-23 di Castor. Stupenda! Sembra quasi una maglia casual da portare tutti i giorni, con questi colori molto eleganti e io non vedo l'ora di portarla con un paio di jeans per uscire con i miei amici. Qui in alto vedete il costo, che per una maglia fatta così bene, con dei tempi di spedizione così veloci, questa è arrivata in 20 giorni, è veramente eccezionale.